Giusto, non abbiamo un problema, il mio pc si è rotto, o almeno poco, ma si è rotto da circa 3 giorni, 2-3 giorni fa un rumore strano all'avvento della scheda video, la r 7240 e appunto per questo ho deciso di non usare il computer per evitare di bruciare la scheda video Oppure per evitare di fare dei altri danni al computer. Ho utilizzato la, la scheda video per altri due giorni, fino a un'ora fa, e adesso l'ho portata in assistenza il computer. E ah si sì, sto registrando ok e purtroppo il prossimo video che esce doveva uscire uscirà fra non so quanto perché comunque appunto non posso usare il computer peccato perché comunque ero quasi alla fine mi mancavano meno di mezz'ora di editing e avevo finito e lo caricavo vabbè probabilmente riesco ad utilizzare quello di mia sorella adesso vedo se mia sorella me lo lascia e vi faccio sapere appunto se vedete il video eh, fra due giorni, tre, che, che esce un video vuol dire che appunto mia sorella mi ha prestato il computer molto bene circa i tempi previsti per la manutenzione del computer sono tre, una settimana diciamo quindi ora io carico questo video per eh, informarvi poi se mia sorella mi, mi presta il suo pc per editare, finire di editare il video perché ce l'ho sulla chiavetta che è di là Usciranno altri vlog molto interessanti come il vlog in campeggio Non è nulla di preoccupante, non vi preoccupate più di tanto, eh, tanto ci penso io Quindi ragazzi, eh, ah sì, se lo state chiedendo questo video lo sto editando con l'iPad Sì, con l'iPad cioè, proprio... Sono un professionista. Quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Lasciatevi un mi piace, like, un commento, un'iscrizione. Eh, non c'è altro, non c'è intro, mi dispiace. Ciao, eh, Vabbè, eh, saluto così, eh. Ciao. Ciao, alla prossima.